Ciao! Allora, in questo video vi mostro i miei acquisti da Wish e sapete che io sono un'appassionata quasi maniacale di Wish e mi sono promessa di prendere solo cose utili ultimamente o che voglio o che mi piacciono o che comunque sia davvero di pensarci, quindi metto negli desideri e ci penso. Volete dire che un unicorno squishy non è utile allora sì solamente squishy in questo video ed si dice squishy perché io alla fine non queste cose che anni fa si chiamavano anti stress, adesso si chiamano squishy comunque sia carinissimo allora questo qui l'ho pagato un euro perché costava di più l'ho messo nella lista desideri ho aspettato ed è andato gratis con solo la spedizione e ve lo mostro cioè, è carinissimo è un unicorno carino, fatto anche molto bene, con coda un po' glitterata. È fatto bene, niente da ridirti, è proprio carino. Eh. Non è di quelli slow rising, quindi questo qua se lo schiacci torna subito in forma, però davvero è carinissimo. È fatto anche, l'ho già detto che è fatto bene, sì, ecco, è fatto bene. E non potevo non avere un unicorno, insomma. E visto che io ho un problema con gli unicorni. Allora, sempre un euro l'uno. E subito avevo visto questo qui. E ho detto, no, che carino. Un unicorno seduto, con il suo cornino. Però dopo è andato in offerta anche lui e poverino non poteva restare da solo quindi adesso la coppia di unicorni allora c'è questo che è seduto è carino con le sue orecchiotte e sempre di quelli che schiacci e torna su abbastanza velocemente è abbastanza veloce ma è morbidissimo e poi è carinissimo e poi c'è il suo fratellino, sempre anche lui seduto, ma sono fatti bene. Cioè, in questo lo si nota un pochino meno, ma questo c'è cioè, proprio fatto benissimo perché ha la punta delle zampe, dei zoccoli, ed è la criniera con i vari colori, le orecchiotte, il cornino. Cioè, sono. questo qua è anche un po' più lento, aspettate. Okay. e eh, niente erano troppo carini e devo per forza prenderli se sì, ho un problema e ho effettivamente un problema perché allora dovete sapere che chi più o meno alla mia età non può non aver ehm, essere cresciuta con dottor slamp e arale quindi la cacchetta è inutile è una passione per me dottor slamp e la cacchetta e oltretutto è bellissima sempre un euro guardate è e oltretutto, tutta mh, sembra fatta galaxy, è, è sfumata bene, è il rosa, il viola, poi va il blu, è sfumata bene, è morbidissima, è super slow rising. Cioè, guardate, è stupendo, aspettate. Ora aspettiamo un po'. Aspettiamo ancora. Stiamo ancora aspettando. No, è bellissima e stiamo ancora aspettando non è ancora stata in forma eh? aspettiamo aspettiamo possiamo fare qualcosa intanto voi avete la passione delle cacchette io sì, io sì, sì. ditemi se eh, avete presente Dr. Slump e arale cioè l'otto slamp è fantastico mi dico e questa è morbidissima fatta bene non fa le pieghette quando la schiacci è bellissima veniamo con l'ultimo che vi mostro allora, questo l'ho pagato un pochino di più, io con continuo a schiacciare la cacchetta perché eh, che è morbidissima rispetto a loro che sono un pochino più, è un materiale diverso, loro sono un pochino più pieni sembra. L'ultimo che vi mostro l'ho pagato di più perché l'ho pagato ben 2 euro ma non potevo, non lasciare, non prenderlo. è una cerbiattina! è fatta benissimo anche lei perché è anche grande perché guardate la mano quindi è anche grande ben 2 euro cioè è fatta bene sotto è rifinita bene ha questa stampa galaxy sempre che è più scura e poi è sumata verso l'alto poi ha, è seduta quindi con le quattro zoccolini che si vedono ha il blush, ha le ciglia e le orecchiette e le corna con il fiocchetto no guardate aspettate. È fatta troppo bene e poi è morbida, è morbidissima. Credo di avere un problema con gli squishy, perché sono belli anche solamente da tenere lì da vedere. Ma la cacchetta è, è, è, mi fa impazzire! Ma anche lo scoiattino eh, la cerbiattina una cerbiatta, la cerbiatta, si. Sì allora, dunque questi era tutto il mio delirio sugli, sugli squishy presi da Wish e secondo me sono fatti bene cioè, mh, li schiaccio continuamente, non fanno eh, le rughe, le grinze non eh, perdono il colore, questa qui poi mi fa impazzire, è inutile mi sa che dovrò prenderne un'altra perché così faccio la coppia, ho qualche problema lo so, fatemi sapere se vi sono piaciuti, qual è quello che preferite e soprattutto se sapete che sono dottoslamp e arale e se avete presente di cosa sto parlando comunque se vi avete tenuto un po' di compagnia fatemelo sapere e supportatemi con un like mi raccomando anche di iscrivervi al canale così non perderete i prossimi video deliri ed mi eh, raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao